Ciao a tutti, una pillola che parla di modi e di scale, chiacchiereremo un po', vedremo degli esempi con la lavagna e faremo qualche gioco anche di eh, ascolto con la tastiera. Cominciamo a parlare di tetracordo, vi ricordate ne abbiamo eh, già visti in passato, tetracordo significa quattro suoni e diversi modi dalla tradizione greca di articolare la presenza del semitono all'interno di questi quattro suoni. Eccoci allora a parlare di tetracordi, greci, dall'alto verso il basso. Abbiamo sempre la presenza di un semitono e quindi le tre eh, condizioni sono quelle che che vedono il semitono di volta in volta in posizioni differenti. Partiamo da quello, che poi sarà lo stesso da cui partiremo con gli esempi. Questo tetracode ha un tono in alto, un tono in alto e un semitono in basso. Poi avremo la seconda posizione, con il semitono in centro e poi la condizione con il semitono verso l'alto ma faremo le valutazioni proprio con la tastiera per capire come suonano allora, vediamo come si organizzano i tetracordi con la tastiera vi ricordo che eh, erano intesi in senso discendente e partirei da questo quello con il semitono in basso mi viene comodo usare questi tasti perché c'è il semitono proprio in basso allora il primo suono è in questo modo poi c'è quello con il semitono in mezzo innalzato il secondo tasto per avere il semitono qui e poi quello col semitono in alto. Quindi ho creato i toni per avere il semitono nella parte superiore. Li suono ancora una volta. Semitono in centro. Se mi torno in alto. Vi propongo di suonare una uh, ipotetica melodia sui quattro suoni solo per capire che differenza c'è tra uh, i tetracordi. Quindi queste melodie avranno un sapore differente una dall'altra. Prima quella col semitono verso il basso, la stessa successione di suoni col semitono in centro. E adesso col semitone in alto. Abbiamo sentito come suonano questi tre modi differenti. Sicuramente ce n'è uno che ci risulta il più familiare, che è l'ultimo che abbiamo sentito. Che è quello di destra è un tetraccordo più affermativo, anche per l'estetica greca. Era quello del movimento e dell'azione, mentre gli altri erano un pochino più quelli della riflessione, della eh, eh, melanconia. Invece, questo era quello più deciso. Quello che spingeva l'azione e soprattutto quello che si conclude verso l'alto in modo più affermativo. Siamo qui invece nella situazione successiva. Ormai parliamo di modi, di sovrapposizione di due tetracordi tre con un tono centrale di connessione. E ormai dell'ambito di ottava. E possiamo anche qui fare un ragionamento sul su tre diverse organizzazioni della scala, allora qui ho il mio tetracordo che ha il, il semitono verso il basso che diventa scala, semitono, tono, il tono di connessione, poi il secondo tetracordo, di nuovo semitono, tono e tono. Poi abbiamo invece l'altro modo in cui il semitono nella parte centrale del tetracordo, vedete? Il mio tono, semitono, tono. Il mio tono di connessione, sempre fondamentale eh, da subito riferimento di tensione. E poi il secondo tetracordo è dello stesso tipo con il semitono centrale, quindi tono, semitono e tono. Invece la terza, la terza situazione è quella in cui il semitono è in cima al tetracordo, tono, tono, semitono, tono di connessione, tono tono e semitono e per quanto riguarda questa, questo modo possiamo osservare che abbiamo già visto questa successione perché tono, tono, semitono e tono in qualche modo rappresentano i gradi da do a sol e praticamente qui si prefigura già quello che chiamiamo il modo maggiore. Ovviamente per le altre scale non posso utilizzare questi nomi, vedete, perché il Mi è più in basso. Il corrispondente del Mi si trova a metà di questo tono e invece per quanto riguarda questa scala più di sinistra il Re è non lo trovo alla stessa altezza perché all'inizio c'è il semitono, quindi sono proprio suoni e sapori diversi come eh, sentiremo negli, negli esempi con la tastiera. Eh, di alcune di queste cose vi parleremo alla fine della lezione per chi vorrà fermarsi dietro le quinte. Ancora con la tastiera abbiamo compiuto un passo importante, siamo arrivati a alla tradizione eh, presa da Roma e proseguita con, in, nel Medioevo, poi con la modalità l'unione di due tetracordi con il tono di connessione. Questa volta la, il senso della scala va verso l'alto ed arriviamo proprio all'ottava. Prendo eh, di nuovo per primo esempio il tetracordo col semitone in basso, e lo raddoppio verso l'alto, diventa questa la scala. Non c'è un vincolo a partire da un suono o dall'altro, quello non era importante. Mi trovo bene a partire in questo modo perché c'è subito il semitono. Poi faccio quella col semitono in centro, che sarà un pochino diversa semitono tono, tono semitono. e adesso quella col semitono in alto che forse vi ricorderà qualche cosa eh, facciamo di nuovo il gioco della melodia inventata per capire eh, se proiettata nei due modi differenti assume dei sapori diversi da una volta all'altra. Faccio sempre con la scala col semitone iniziale. il semitono in centro e infine l'esempio con la scala che ha il semitono al quarto posto di nuovo forse conosciamo un po'. L'ascolto di questa ipotetica melodia popolare che vi ho fatto ascoltare nei tre differenti modi, eh, ci fa proprio capire ancora di più la differenza estetica dei modi. Il terzo, che è quello che forse è più vicino all'orecchio, io non so, ciascuno avrà modo di definirlo come, come preferisce, io lo sento più assertivo, è una melodia sulla quale si potrebbe camminare, mi sembra una cosa più determinata, più precisa, che risolve con precisione. Gli altri sono forse un pochino più sospesi, sono un pochino più della, della riflessione di chi finisce un discorso ma vuole riaprirlo. Invece là un pochino più di spirito commerciale di voler definire una cosa e avere la. Certezza. Siamo alla conclusione di questa pillola. Abbiamo ripreso il discorso dei tetracordi, delle varie tipologie e anche dei vari significati estetici. Abbiamo ascoltato degli esempi e poi abbiamo parlato dell'unione dei tetracordi, ciò che è avvenuto nel passaggio, diciamo, da Atene a Roma. Anche qui il sapore dei vari tetracordi nelle diverse combinazioni. Grazie, alla prossima. Questo nella storia della musica ha precisi riscontri. Quando vi parlavo di distinzione tra impero romano d'occidente e oriente e con la parte occidentale più a contatto con popolazioni che noi abbiamo chiamato barbare, andiamo verso una definizione più concreta anche della melodia. Mentre nella tradizione orientale continuano a vivere insieme i modi differenti. Eh, Nell'Occidente eh, questa decisione, questa pulizia, di voler concludere le frasi, eh, parte dalla tradizione forse più del canto profano e poi arriva anche nel canto colto. Quando il concilio di Trento chiede più semplicità, più pulizia, più armonia, ha la risposta forse più importante da, dal palestrina che di fatto già va verso quella che chiameremo la tonalità.